ciao allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 11 del libro che è valido fino al 13 settembre 2017 vedrete che è un album con tante promozioni e novità per il rientro dalle ferie dall'estate per rimettersi in forma con eh, trattamenti per la cura del viso dei capelli del corpo tutto davvero wow e ci sono anche tante promozioni, idea regalo e set. Quindi direi di iniziare subito a sfogliare questo album. Già, allora iniziamo subito con... Vedete subito la copertina ok e il sommario. Sono davvero delle grandi novità. Intanto, prima promozione, e qui vi mostro la novità, la promozione è che shampoo più trattamento a 7,95 euro. Come si sceglie? Allora... Lo shampoo quello che preferite tra tutti quelli che o volete voi o quelli consigliati utilizzando il solito codice nero solito. Il trattamento invece, ad esempio, il, vi prendo questo che è una novità, il trattamento con il codice rosso. Vedete che shampoo e trattamento a 7,95, vedete i prezzi singoli, è davvero una buona promozione. Allora, vediamo le novità intanto. Prima novità è il siero e della linea Reparation e il siero fortificante che eccolo in promozione a 7,95 100 ml è perfetto da applicare sui capelli asciutti o umidi e distribuire sulle lunghezze è perfetto per prevenire la rottura e per rinforzare i capelli questo davvero sono così di provarlo anch'io altra novità invece è, è quello qui l'altro trattamento Trattamento notte eh, che si può prendere sempre col codice rosso 150 ml per 7,95 euro è un trattamento concentrato da applicare tutta la notte per riparare i capelli e fortificarli ed eh, renderli soprattutto per i capelli secchi oppure dopo l'estate per farli trovare rivitalità. Dice di usarlo sui capelli asciutti due o tre volte a settimana prima di coricarsi lasciare agire durante la notte senza sciacquare al risveglio al risveglio basta spazzolare e si è a posto questi sono gli altri eh, ad esempio questo lo shampoo se no c'è la maschera che fa parte dei trattamenti sempre per la promozione eccolo crema senza risciacquo trattante oppure l'olio riparatore sempre i trattamenti altro shampoo quello della linea nutrizione, la maschera che fa sempre parte dei trattamenti Altri shampoo la brillantezza Andiamo con la novità che è lo spray brillantezza estrema Dice di eh, intensificare la brillantezza in un gesto semplice e rapido Vediamo che è una, eh, uno spray trattante bifasico Quindi va sciaccherato prima dell'utilizzo 100 ml costano 7,95 euro. Andiamo avanti, vedete anche gli altri shampoo sempre per la promozione. Gli altri trattamenti: eccolo qui, quello per i capelli lisci, quello per i capelli ricci. Tra i trattamenti per la promozione vanno bene anche l'olio riparatore oppure l'aceto da risacco, che sapete che io adoro. Tra gli shampoo anche quelli per i riflessi colorati, ottimi. Quello per ecco, eh, crema delicato, shampoo lucentezza. Shampoo antiforfora e tra i trattamenti anche la lozione trattante antiforfora. Questi sono gli altri shampoo, sempre quindi luminosità, volume e si può avere anche lo shampoo 3 in 1 oppure lo shampoo purificante, che avevamo già visto oltretutto. Vediamo ora le promozioni per la cura del viso. Il primo è un set e sfoglia purifica della linea Sebo Vegetale. Un set che comprende il gommage purificante più la maschera purificante a 12,95. Set invece della Hydra Vegetal, eccola qua, è sfoglia e idrata perché a 12,95 comprende il set gommage idratante luminosità e freschezza più la maschera idratante intensa. Linea Pure System, eccola. Il set comprende la maschera purificante più l'SOS anti imperfezioni a 12.95. Oltretutto l'SOS anti imperfezioni è una novità, 10 ml per 7.95 in promozione, dice di lenire i rossori ed è causati da brufoli per un effetto calmante immediato. Andiamo avanti con un'altra novità. Questa è la Purcal Neal che finalmente è tornata in commercio con il nuovo flacone ecosostenibile e la nuova formula ultra delicata. Vediamo il gel detergente, che è perfetto per rimuovere trucco e impurità a 200 ml 4,95 oppure 2 in 1 detergente tonico sempre 200 ml, sempre 4,95 euro, perfetto per detergere e intanto tonificare la pelle in un solo gesto. Vediamo ora un'altra novità perché è interessante come hanno creato l'olio micellare detergente. È una nuova gestualità: dicono, per struccare e detergere la pelle. Allora, intanto dice di eh, eliminare il trucco, anche waterproof, in tutta delicatezza senza seccare la pelle. Questo ci sta perché è un olio. 150 ml per 9,95€. Come si utilizza? Si applica qualche goccia sulla, eh, sul viso, si massaggia delicatamente, si emulsiona con l'acqua tiepida per ottenere una texture lattiginosa e poi si rimuove con abbondante acqua. È un po' la stessa formula che hanno i nuovi struccanti, quelli in burro, questo è in olio e credo che sia anche meglio per rimuovere davvero il trucco waterproof. Vediamo ora la promozione per quanto riguarda il make-up, perché ecco le quali stilocchi waterproof, due stilo 13,95 euro. Come sempre si scegliono i vari colori tra tutti quei disponibili, il primo col codice nero e il secondo come sempre col codice rosso. Vediamo ora i trattamenti corpo e guardate la novità. Allora, delle latte, ad esempio questo latte nutriente, che conosciamo la solita versione che oltretutto è ghercensito e mi piace questa, la solita 200ml 695 ok hanno fatto la versione formato XXL oltretutto con il plastico dosatore che trovo davvero una cosa interessante perché allora intanto sono 390ml di prodotto in promozione 995 e conviene oltretutto e anche com comodo a questo punto da applicare stessa cosa, eccola qua anche per la versione idratazione, quella con l'aloe vera, sempre 390 ml col flacone dosatore, 9,95. Vediamo ora il set per la cura dei piedi set che comprende a 13,95€ il gommage per i piedi, la crema nutriente per i piedi sempre la lavanda e il top coat effetto gloss per le unghie concludiamo con i set della linea Le Plaisir Nature in questo caso è quello con la profumazione vaniglia Barbon. il set comprende l'olio doccia più il latte corpo, e quelli qui a 9,95. Abbiamo anche, ovviamente, le altre formazioni, quindi la noce di cocco, sempre il latte corpo e l'olio d'occia, oppure, eccoli qui, il, quello oliva e petit grain, sempre latte corpo e olio d'occia, oppure mandola e fiori d'arancio, eccolo qui, anche quello al mango e coriandolo, oppure lampone e menta piperita. Allora, finiamo con delle idee di regali, piccoli pensieri, anche carini per le varie trasformazioni. Allora, abbiamo a 1495 nelle varie trasformazioni che adesso vi mostro. Questo set che comprende il bagno d'occhio da 400 ml, il latte corpo da 200 ml, le toilette, eccolo qui, e una salviette, salvietta ospite si può chiamare, con eh, anche la pochette in cartone per contenere il tutto. 14,95 ed è disponibile tutto il set nelle varie profumazioni, quindi oliva e petit grain, oppure mandorla e fai d'arancia, Si può scegliere il set con la profumazione che si preferisce, con il codice e quella qui tra quelli elencati qui sotto. Se no abbiamo anche, eccoli qui, mango e coriandolo, lampone e menta piperita, noce di cocco e per finire vaniglia e bourbon.